Giardino, seconda edizione, una manifestazione nazionale ideata dall'APCI con il patrocinio del Ministero Beni Culturali. Iniziative anche a Salerno e a Casaltiri. E anche quest'anno abbiamo il piacere e anche l'onore di ospitare questa manifestazione che a differenza dell'anno scorso, anche perché un po' più rodati, eh, abbiamo ampliato con dei contenuti particolarmente interessanti che eh, vanno dalla storia della città alla storia dei giardini, e con incursioni anche nella musica. Ci sarà, infatti, anche un passaggio musicale di un eh, simpatico eh, terzetto di jazz. Eh, Quest'anno ringraziamo, come al solito, la Sovrintendenza che con i suoi funzionari apicali eh, ha, ci ha coinvolto e speriamo di poter essere all'altezza eh, meglio dell'anno scorso. Due giorni, sabato e domenica. Sì, anche quest'anno ci sono due, queste due giornate. Tra l'altro eh, siamo riusciti a fare questo discorso su due giorni perché abbiamo avuto eh, anche l'intervento e l'aiuto di due importanti associazioni culturali salernitane. Adorea, che è un'associazione nata nel 2012, che si occupa soprattutto di storia della medicina medievale, e della scuola medica salernitana, oltre che avere diciamo, dei, dei, degli interessi sulla storia eh, locale in generale. E poi c'è anche Ortus Magnus, col suo presidente Clotilde Baccari, che ci illustrerà, vista la sua vicinanza all'aspetto naturalistico, eh, infatti organizza il, quella manifestazione di maggio sul giardino della Minerva che contribuirà anche a rendere viva questa due giornate. Ingresso gratuito? È ovvio, altrimenti verrebbe meno lo spirito, almeno a mio avviso, di questa manifestazione che deve avvicinare la cittadinanza ai determinati luoghi della città come ad esempio questi giardini che per ora sono pochi quelli privati ad essere eh, inclusi in questo, in questo percorso. Ci auguriamo che questo tra esempio possa servire anche a stimolare altri proprietari o come mi definisco io custode. Eh, di questi piccoli spazi verdi sconosciuti e che comunque sono eh, presenti in tanti nel, nel centro storico Salernitano Appuntamento in Giardino è una manifestazione eh, nazionale dell'APGI con il patrocinio del Ministero Beni Culturali. Villa D'Ayala, eh, il comune, eh, ovviamente ha organizzato una serie di iniziative per eh, l'evento. Sì, noi abbiamo appreso questa, di questa iniziativa con sommo piacere a cui abbiamo subito aderito, mettendo a disposizione eh, nostri, i nostri ragazzi che lavorano continuamente all'interno del parco, eh, del castello e di tutta la Villa d'Ayala, per cui l'obiettivo principale nostro è sempre quello di dare Maggiore visibilità al nostro territorio e in modo particolare Villa D'Aiala, visto che risulta essere uno dei gioielli di, di tutta diciamo, la regione. E se vogliamo andare oltre anche dell'Italia meridionale: l'ingresso non è gratuito, anche perché ci sono diciamo, nel, la Pro Loco, so, una cooperativa che gestisce un po' l'accompagno dei visitatori. Sì, ci sono delle guide eh, organizzate dal Comune le quali appunto grazie a questo piccolo contributo riescono a, a poter eh, fare quella manutenzione ordinaria giornaliera che ci permette appunto di poter poi aprire eh, diciamo, il parco di Villa D'Ayala in queste grandi occasioni.